A chi si rivolge e chi può partecipare a questo corso? I destinatari sono i dirigenti e i funzionari delle regioni e degli enti locali delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Le iscrizioni ai corsi sono comunque consentite a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L'iscrizione è gratuita e può essere fatta attraverso la piattaforma Eventi.pa.